L'assessore alla città in movimento di Roma Capitale, Linda Meleo, grazie di essere con noi. Salve, buonasera a tutti. Buonasera, innanzitutto vabbè, un commento su questa decisione del TAR del Lazio di annullare l'ordinanza della sindaca sui botti? Eh, Guardi, su questo ovviamente il TARAV ha fatto le, le sue valutazioni, non aspetta come dire, a noi mm. giudicare questo, però ecco sicuramente eh, le iniziative che stiamo portando avanti al di là di, di questa ordinanza sono, sono tante e i romani insomma, hanno avuto modo di, di, di venirne a conoscenza. Di, questi giorni, insomma le in iniziative sono tante, riguarderanno eh, Circomasti, com come sapete la festa diciamo, partirà alle 22.30, proseguirà poi tutto l'uno con iniziative ad ampio spettro su sui fronti di Roma, in cui ci saranno artisti di diversa eh, provenienza, quindi parliamo anche di, di attori, artisti di strada, musicisti, insomma sarà un evento eh, alla portata di tutti, eh, sia di chi vuole godersi il mondo della notte, ma sia anche delle famiglie che sono alla ricerca di, di attrazioni per, per la giornata. Eppure un po' di polemiche ci sono state, lei lo sa benissimo, la, sua, la, la vostra giunta ne è perfettamente a conoscenza, probabilmente un po' di comunicazione mancata, Capodanno, il festone sì, il concertone no, poi alla fine eh, è accaduto quello che lei ci sta raccontando, cosa è mancato per far comprendere esattamente ai romani in quale direzione si stesse andando e si sta andando? L'idea alla um, era base era di proporre qualcosa uh, di nuovo che fosse, ripeto, appetibile a tutti, al di là del, del, del concertone, perché da, poi di concertone a Roma ne ha tanti anche durante un anno, ricordiamo ad esempio il so, suo maggio tanto per citarne eh, uno, e quindi l'idea era di, proprio, di proporre un, un pacchetto di iniziative nuove e portare, quindi, un, di vestire Roma di una novità uh, per, per, per questo fine, fine di anno, e inizio di anno, e andando, ripeto, a coprire un po' tutto i campi, dalla musica, dall'arte, dal teatro, dai spettacoli di insomma tante iniziative diverse per offrire sia ai turisti ma sia uh, anche ai cittadini stessi delle, delle attrazioni, dei, dei modi diversi di vedere la città sotto il profilo culturale credo che anche valorizzare poi delle aree particolarmente attrattive eh, sotto il, proprio il punto di vista storico culturale, eh, dei panorami come i ponti sia assolutamente una scelta azzeccata e per quanto oh. riguarda invece la notte, eh. cerco massimo, quale location migliore ecco. ecco ma come ci si arriva? Allora, si serviva innanzitutto per chi è eh, già, eh, per gli spettacoli della notte, eh, i, i mezzi pubblici saranno attivi fino alle 2.30, in oramai vi spiego meglio. La sì, metropolitana però, gli... non sì, il servizio allora, di superficie, linea, no? Giusto? La linea metropolitana attiva fino alle 2.30, il servizio di superficie sarà regolare fino alle 21, poi dopo le 21 abbiamo 18 linee bus che serviranno... Le... Le periferie verso il centro, comunque le periferie verso eh, i nodi di scambio più importanti, quindi diciamo le linee metropolitane. Abbiamo quindi ad esempio, non so, ne cito soltanto alcuni, la linea 2 della Fremina Mancini, abbiamo il 544. Eh, che collega ad esempio Sant'Agnese al parco di Centocelle, troviamo oh, altre linee come il 50 che fa 3 di inietro, insomma abbiamo queste linee aggiuntive che saranno attive anche queste fino alle 2.30 che copriranno eh, gli spostamenti della periferia verso il centro e anche eh, consentiranno il transito lungo eh, i ponti, perché ci sono anche eh, alcune linee eh, che sono proprio dedicate per eh, per la zona ad esempio Ponte della Scienza, parliamo ad esempio del 170 che fa la tratta eh, termine agricoltura e questo fino alle 2.30. Poi è chiaro che per gli spettacoli che iniziano alle 3 eh, diciamo le ultime partenze sono alle 2.30 quindi chi è già in giro sicuramente lo sarà anche a quell'orario. Poi per gli spettacoli del mattino, destinati anche a un pubblico più vasto come le famiglie, abbiamo, che iniziano grosso modo verso le 10, abbiamo sicuramente tutti i mezzi pubblici a disposizione, infatti che prendono tutti servizio dalle 8. Cioè, direi che, è dire, una polemica forse mh, priva di fondamento, perché gli altri anni comunque chi usciva prima delle 2.30 per tornare a casa aveva il medesimo problema, quindi non vedo quale sia la, la, la, la, la, il problema insomma chiamiamolo ostacolo, ma non è un ostacolo ovviamente. Ricordo poi che oltre ai mezzi pubblici in città abbiamo tanti servizi di car sharing che tra diverse opzioni di spostamento, sia car sharing comunale, sia il car sharing operato da, da, da, da aziende insomma, che operano sulla città ormai da, da parecchio tempo e, e dunque diciamo anche questo è un tipo di servizio che può essere sicuramente sfruttato così come anche il servizio taxi quindi dire che non c'è trasporto pubblico non è esattamente corretto e comunque ripeto eh, Era impensabile abbiamo... Assessore poter eh, fare uno sforzo ulteriore e questo non soltanto perché gli altri anni non era accaduto perché ha fatto bene a ricordare che anche nel passato c'è stata questa, eh, questa polemica anche le opposizioni negli anni passati avevano fatto notare la, la medesima cosa quindi probabilmente sta accadendo eh, però ripeto il problema eh, ma a mio avviso non, non si pone perché chi era già in strada a, a Maggio lo è anche alle tre. Quindi non si tratta di raggiungere no, quello che le io le stavo per chiedere se, era in, se è impensabile se era impensabile poter contare ad esempio sul fatto che eh, le linee di superficie non si fermassero alle 21, fatta eccezione per quelle linee che adesso lei ha citato, piuttosto che la metropolitana consentisse a tutti di raggiungere le proprie abitazioni o il centro eh, per tutta la notte. Chi è certo è uno sforzo che coinvolge in questo caso eh, le persone che lavorano all'interno del trasporto pubblico, quindi che guidano la metropolitana, che guidano i tram. Eh, ovviamente ci voleva una discussione in questo senso. Non so, l'avete tentato non era possibile, una sorta di rivoluzione discorso, forse per un po' come la vedono i romani? No. Il discorso dei mezzi pubblici, però, ripeto, queste 18 linee sicuramente garantiranno lo spostamento sulle direttrici principali per cui. Insomma, questo non dovrebbe creare dei disagi eccessivi alla città consentirà lo spostamento di gran parte anche delle zone più periferiche verso il centro città e poi c'è cioè, comunque insomma, da ricordare che come dire, farci il quale il servizio integralmente su superficie avrebbe comportato dei problemi anche in termini di sicurezza perché non dimentichiamoci che su queste linee che saranno in transito dalle 21 alle 2.30 di notte dovremo avere più di una persona quindi la pista deve essere tutelato anche, quindi c'è un impiego di, eh, di forze anche perché abbiamo problemi ripeto, di, di, di sicurezza in questo senso però io sono certa che il servizio così come disegnato potrà rispondere efficacemente a tutta la, tutta la domanda eh, perché eh, poi reiniziando anche le iniziative più, eh, come dire, eh, più importanti di questa giornata del 1 gennaio di fatto dal movimento d'oce in poi chi potrà eh, raggiungere i punti potrà farlo senza difficoltà oh. poi comunque vorrei ricordare che la grande innovazione di quest'anno è stata anche far circolare la metropolitana durante il pomeriggio di Natale, questa cosa non era stata fatta da anni per cui questo ci tengo a precisarlo un passo in avanti l'abbiamo fatto e anche molto importante, io personalmente sono stato sulla linea metropolitana di il pomeriggio di Natale, andando da Capolinea a capolinea e devo dire c'è stata anche una risposta abbastanza importante, e ho visto molte persone prendere la metro anche tra l'altro ad esempio in bicicletta sfruttando in questo modo anche tutta la città uh, in un giorno di festa oh, quindi, quindi insomma, sono polemiche che sono pregiudiziali secondo lei quelle che, di cui facevamo riferimento assolutamente sì cioè, che gli cioè sta antipatica la, però ci promette la... che un giorno Assessore mm. viene qui, magari non è questo momento mm. e risponda anche un po' di ascoltatori che in questo momento stanno mandando tutta una serie di messaggi e credo ah, siano veramente. ascoltatori che vivono non in centro e che si sentono un po' abbandonati non solo da questa amministrazione è accaduto anche negli anni passati mi creda, eh, perché qua siamo qui a raccontare Roma da un po' di anni eh cosa quindi, intende? Eh, a Capodanno? No, no, in generale sul trasporto pubblico. Eh, no, eh, su, su quello quindi... io poi loro lo sanno che eh, ho risposto anche sul, sul web alle domande fatte in diretta, no, cioè. quello da mia, c'è massima disponibilità. Oh, le chiedono direttamente, ma l'otto delle Trastevere funzionerà a Capodanno perché non, non ho rintracciato questa notizia magari nell'immediato, se lei lo sa rispondiamo subito a qualche ascoltatore. Allora, sulle linee di servizio, ripeto, abbiamo queste eh, 18 linee aggiuntive che saranno in servizio. 18 linee aggiuntive che saranno in servizio. Esattamente. Quelle che ha detto... Che ha menzionato sì. prima. Quelle che ha menzionato prima. Quindi, insomma, eh, niente, a questo punto ci salutiamo e ci auguriamo un buon, buon anno, buon 2017. Come e... ripartiamo Grazie. nel 2017, Grazie. Assessore? il e trasporto pubblico con nuove, nuove novità nuovi progetti che riguarderanno non soltanto chiaramente il recupero eh, del servizio pubblico in particolar modo di superficie oltre che di metropolitana e partiremo anche con tanti progetti riguardanti la, la mobilità sostenibile oui. eh, in parte alcuni abbiamo già parlato sono stati già messati mi ricordano tra tanti di cora eh, di Monti, insomma, sono una delle cose che ci teniamo a, a fare, che poi ripeteremo nel corso del tempo, anche in altre diverse zone della città e comunque vorrei lei, lei sarà visitare. in giro l'ultimo dell'anno, no? Dove, dove, beh, che, beh, che... Sì, sicuramente sì, sicuramente sì e comunque rinizieremo anche eh, insomma avendo nuovi eh, autobus in arrivo poi vi ho già detto avremo anche degli ulteriori nuovi autobus entro il 2017 quindi cercheremo di rincrementare eh, l'offerta sulla città siamo certi insomma, che i romani potranno quindi poi eh, come dovrebbe essere io credo, un servizio finalmente all'altezza una domanda gliela devo fare perché ce la stanno sollecitando un po' di ascoltatori perché qualche giorno fa è eh, eh, ovviamente di sua pertinenza eh, eh, lei sa insomma qualche giorno fa l'assessore Berdini ha avuto un'uscita molto forte eh, che riguarda le, la, la metropolitana la, le due linee di metropolitana che noi abbiamo eh, eh, cosa ci dice in questo, in questo questo senso? Berdini ha esagerato o effettivamente c'è un rischio che i romani stanno percorrere? Allora il debito manutentivo lasciato dal passato non è una novità, questo ne ha parlato tante volte anche in Assemblea Capitolina, c'è stato un problema veramente di mancato investimento eh, da parte di Roma Capitale da parte delle amministrazioni precedenti sull'infrastruttura e questo ripeto non è una, un dato nuovo però è chiaro che l'assessore abbia voluto lanciare in maniera iperbolica un messaggio, e il messaggio di fondo era Roma ha bisogno di risorse perché ci sono delle urgenze e quelle emergenze anche da, eh, da gestire. Poi il problema della manutenzione è uno, eh, ogni euro non speso oggi in manutenzione equivale diciamo, a spenderne tre in futuro, questa sta anche eh, l'urgenza. Poi è chiaro che non ci siano problemi eh, di sicurezza. Quella è stata una provocazione iperboglia per dire eh, che l'attenzione su Roma deve essere massima. Quindi andrete a chiedere soldi ovviamente al governo centrale da questo punto di vista, soprattutto eh, beh, sul trasporto questo, pubblico. Oh, indubbiamente immaginare una, un patto per Roma. Che riguardi le infrastrutture eh, prevalentemente e, e la mobilità, è chiaro che sia ad, come dire, in position in questo è, sicuramente un, un passaggio eh, al pari di, di quello che hanno fatto altre città, non stiamo parlando di nulla di nuovo e anzi Roma dovrebbe essere maggiormente attenzionata visto che è un polo d'attrazione importante su di diversi profili qui, del turismo eh, delle attività amministrative, insomma anche questo dovrà essere valutato Grazie, grazie Assessore. Grazie. grazie, grazie a tutti, buon anno a tutti. Buon grazie anno, anche a lei, Assessore buon Meleo. Buon anno, buon anno. Quindi diciamo è un po' una proposta.